Sarà utile. Sarò... Hai bisogno di aiuto? Sei quella sopravvissuta alla prova. Sì, mi serve aiuto. Dieci anni fa mio fratello fu emarginato. La condanna finiva oggi, ma non è tornato. Il suo rifugio era vuoto. E pieno di sangue. Hai detto. Hai detto che il suo rifugio era pieno di sangue. Gli Audaci sono andati a cercarlo e l'hanno trovato così. Non oso immaginare cosa sia successo. Sarà davvero morto? O forse è solo ferito? Sta soffrendo? Ha bisogno d'aiuto? Non ce la faccio più, devo sapere! Perché sei venuta qui da sola? Contavo i giorni segnando la parete. Sapevo che la condanna di Brom era finita. Dopo altri tre segni, non era ancora tornato. Ho implorato le matriarche di mandare gli audaci a cercarlo, ma hanno trovato il rifugio vuoto e pieno di sangue. Credono che sia morto, ma io devo sapere la verità, quindi sono venuta a cercarlo. Perché è stato emarginato? Brom è sempre stato diverso, un po' strano. Uno dei cacciatori era crudele e non lo lasciava mai in pace. Mi ero assentata per un'ora. Il cacciatore l'ha aggredito come sempre, ma stavolta Brom si è difeso con un sasso e gli ha spaccato la testa. Me l'hanno detto gli spiriti, diceva. Sono stati i dimenticati. Gli è costato dieci anni. Non avrei dovuto lasciarlo da solo. Che intende con dimenticati? La madre maledice i blasfemi che non hanno rimorso, bandendoli dalla sua memoria eterna. Questi spiriti sono i dimenticati. Brom diceva che gli parlavano, che gli facevano fare cose. Era un fardello per lui e non c'è stato nulla che io potessi fare per aiutarlo. Farò il possibile per trovare tuo fratello. Davvero? Fammi venire con te. Non sarò un peso, so come starmi in disparte. Sono più veloce da sola. Se è così che deve essere, allora trovalo. Ti prego. su usarla. Sangue, ma niente corpo. Deve esserci dell'altro. Sembra che alcune gocce di sangue si allontanino dal rifugio. pugnale. Qualcuno l'ha usato contro Brom. Sembra esserci altro sangue che si allontana da qui. La scia di sangue finisce qui, ma chi l'ha lasciata deve anche aver lasciato altre tracce. Davvero freddo. Me lo tengo per il cammino. Malati, chissà se il sangue al rifugio arriva da questo cinghiale. Se è stato Brom, perché vuole che la gente lo creda morto? E perché dissacrare il santuario? Sembra fosse una pizza, Brom, allora sa come maneggiare una lancia. Qualcuno ha rubato le scorte. è stato un emarginato a lungo. Perché prendere armi e vivere adesso? scorte del deposito perché qualcuno dovrebbe prenderle per poi buttarle via ottimo Io mi ammazzo! Mi ammazzo! Non le farò del male! Non mi ascolto! Dovete prometterlo. Io... Io mi ammazzo! Mi ammazzo, non le farò del male. Tu non sei uno spirito. Che cosa vuoi? Voglio che ti allontani dal bordo, Brom. No! Lasciami stare! Non lo vedi che ho bisogno di riflettere? Come, come posso riuscirci se tutti mi gridate addosso? Cerca di tornare in te e ascoltami. L'unica voce che conta davvero è la mia. Ora allontanati dal burrone. Sì. Sì. Loro sono spiriti. Tu, tu sei di carne. O Lara ha sempre detto che se vedo qualcuno parlare, devo ignorare le altre voci. Meglio così. Ora dimmi, cos'è che ti tormenta? Gli spiriti dei dimenticati, anime maledette dalla madre. Le loro voci mi tormentano. Vogliono che faccia cose ferire la gente se tornassi da Inora potrebbero farmi ferire Olara e io preferirei uccidermi piuttosto devi ascoltare gli spiriti per forza Brom mi parlano anche adesso mi parlano sempre si preoccupano per me mi tengono compagnia mi aiutano tranne quando urlano come quando quel cacciatore mi ha atterrato spaccagli la testa col sasso mi dicevano e l'ho fatto Brom sei vivo! Sia benedetta la madre! Scusa se ti ho seguito, ma dovevo assicurarmi che stesse bene. Oh, no! No, no, no, no, no, no! Io… Ti prego, sorella! lo posso proteggerti! Non mi serve protezione da te, Brom. Teme che gli spiriti che sente lo metteranno contro di te, a meno che la tua voce non lo calmi. Sì. Proprio come un tempo, ha fatto del male una sola volta e perché provocato. Io... io non voglio farti male, ma i dimenticati, i loro sussurri, mi riempiono la testa di urla. Brom non è pronto per tornare da Inora, ma non credo che ti farà del male. C'è un posto dove posso restare, una caverna nella montagna della Madre. Potrai venirmi a trovarla, finché sarò forte. Lo sarai, Brom. Ti aiuterò io. Grazie, Aloy. Penserò io a Brom. Spero che vivrai nella memoria eterna della madre e che i dimenticati ti lasciano stare. Corsieri, posso provare l'override su di loro? Devo fare piano. Non ho fatto tutta questa fatica per farmi travolgere da una mandria spaventata. Con molta calma. Ok, ecco fatto! Andiamo, andiamo! Funziona! Ecco fatto. Bravissimo. Ora sì che mi piaci. <ride> Meglio che camminare. Devo provare l'override -like su altri tipi di macchine. Magari non posso cavalcarle tutte, ma possono comunque servire. Mi sembra di sentire una battaglia. Davanti a voi, state attenti! Le avvicinare. avvicinare, più vicino. Ce ne hanno m... Giusto. Ho oh, forse le visioni. O cavalcavi quel corsiero quando hai superato le porte. Oh, sì. È difficile da spiegare. Lo immagino. Sono tempi strani questi per i sopravvissuti. So chi sei, naturalmente. Aloy, l'emarginata che ha vinto la prova. Sono felice che tu sia sopravvissuta alle ferite. Tirsa mi ha detto che conosci la strada per Meridiana. La capitale del dominio Karja. Beh, stai cercando l'esilio? No, un traditore, Olin. Adesso sono una cercatrice. Posso andare a cercarlo. Allora, va a Nord, a Corona della Madre. Se ce la fai, parla con Marea, ti indicherà la strada. Se ce la faccio? È un viaggio pericoloso. Dopo il massacro dello squadrone, nessuno pattuglia più e i confini sono indifesi. Non abbiamo più un capoguerra. Non è compito di Rash? Solo perché Sona è scomparsa. Andrei a cercarla io. Mi ha ordinato di difendere queste porte con la vita. E così ho fatto. Hai detto che la strada è pericolosa. Che genere di pericoli? Troppi. Da poterli elencare. Gli assassini sono là fuori. E sono riusciti a corrompere le macchine, facendole impazzire. Sì. Me ne sono accorta. E i banditi, tagliagole che superano i nostri confini per attaccarci. Mi pare che si trovino in cima al fiume. Credo che dovrò creare altre frecce. Hai detto che ho vinto la prova. Come lo sai? I sopravvissuti dicono che hai combattuto con valore, insieme a Basta e mia sorella. Vala era tua sorella. Mi spiace molto. Mi piaceva. Pensavo che saremmo diventate amiche se avessimo potuto. Grazie. È morta salvando altri. Non esiste morte migliore. Hai detto che lo squadrone è stato massacrato. Come? Dopo la notizia dell'attacco alla prova, il Capoguerra Suona è partita con uno squadrone. Ma cercando vendetta, alcuni audaci sono avanzati e sono finiti dritti in trappola. Un branco di macchine impazzite, corrotte, si è scagliato contro di loro e li ha massacrati. Il capoguerra sona ha attaccato e distrutto le macchine, ma gli assassini sono fuggiti. Abbiamo subito molte perdite. Così il capoguerra sona è scomparsa. Anche con lo squadrone massacrato, non ha rinunciato alla caccia. Ha radunato volontari e inseguito gli assassini. Non ti sei offerto? Certo che sì, ma, ma Sona ha rifiutato. Mi ha ordinato di occuparmi dei feriti nell'abbraccio e di difendere le porte e il villaggio con la vita. Sono passati due giorni, ma da allora non ho più saputo nulla. Quindi non sappiamo ancora se è viva o morta. Se c'è qualcuno che può sopravvivere là fuori, è lei. La sua prodezza è leggenda. Una lancia solida con cui tutti possiamo misurarci. Sembrerebbe essere molto forte. Ah, non ne hai idea. È mia madre. Ora devo andare. Aloy, prima che tu vada a Corona della Madre e oltre, potresti aiutarmi a cercare Sona. Alla tribù serve la sua guida. Andrei io da solo, se non mi avesse ordinato di difendere le porte a ogni costo. Dov'era l'ultima volta? Sul luogo del massacro. Un'area boscosa lungo Sete del Demone, da questo lato del fiume. Potreste riuscire a seguire le sue tracce. È andata a cercare gli assassini della prova, che hanno ucciso i nostri cari e cercato di ucciderti e... Io capisco, Varla. Vedo cosa posso fare. protegga. Una vita intera passata nell'abbraccio. Ora il mondo è più grande e anche più pericoloso. Ну, зритель. Quell'uomo... non sembra un'ora. Il mio focus rileva una specie di segnale. Forse posso esaminarlo. È pericoloso più avanti. Pericoloso per te, straniero. Questa terra è dei nora. Sì, sì, sì. Pena di morte a chi supera il confine. Termine curioso, pena di morte. Visto? Lui di certo non è più in pena. Chi era? Ladro, schiavista e assassino. Metteva in cattiva luce gli assassini onesti. Varla mi ha messo in guardia dai banditi lungo la strada. Beh, non ci sono sempre. Non è detto che si facciano vivi. Molti si accampano e se ne stanno lì come mosche sulla carne. A meno che qualcuno non faccia qualcosa? Mi piace. Segui la scia di fumo dall'altra parte delle rovine. Mi troverai lì. Quelle rovine deve essere City del Demone, una città dei predecessori del mondo di metallo. Continuo a ricevere un segnale sul mio focus. Un altro segnale. Devo essere vicino al segnale. ha detto che il capoguerra Sona è sulle tracce degli assassini della prova forse dovrei andare a cercarla Del Devo trovare un modo per arrampicarmi. chi ne è veloce essere un buon punto per saltare sul collo lungo. Piarmi sulla testa, stai tranquillo, non mi ci vorrà. Molto. Il collo lungo ricorda tutto quello che incontra sul suo tragitto e invia quello che vede alle altre macchine. Secondo me sarebbe affascinante. Non c'è niente da vedere. Varla ha parlato di un accampamento di banditi, fra robini di metallo. Deve essere quel posto. Meglio tenere gli occhi aperti. La corona della madre. Sembra più un accampamento militare. Questo villaggio ha avuto giorni migliori. Certe cose andrebbero ignorate. Me ne ricorderò. Quanti feriti. La tribù sarebbe stata brutta. Che è successo, cacciatrice? Stai bene. Sono grata per questa ferita. Non dimenticherò la lezione. E tu dovresti ascoltarmi. Perché? Stavo inseguendo un cervavito, così concentrata da non vedere dove stavo andando. E sono finita dritta dritta in un calderone. Un calderone? Che cos'è? Oh, tu vieni dall'abbraccio, quindi non ne hai mai visto uno. Un calderone è come una porta, cosa si trova oltre, nessuno può saperlo. Si dice che creino loro le macchine. Oppure che siano il covo del male, la dimora degli spiriti dei demoni di metallo. Cambia poco, direi. Qualunque cosa siano, sono proibiti. Prima hai parlato di una ferita. Cosa ti ha insegnato? Mentre ero davanti al calderone, la mia preda è fuggita e io sono rimasta lì senza fare nulla. Per un attimo sono tornata bambina, rapita dalle storie dei cacciatori attorno al fuoco. Sentivo il forte desiderio di scoprirne i segreti. Ma una vedetta mi ha attaccato. Perché i calderoni sono protetti. L'ho respinta a fatica e ora ho questa ferita in ricordo. C'è un motivo se le matriarche proibiscono questi luoghi e non è perché sono pericolosi. Non ci ha permesso di vedere cosa c'è dentro. Non esiterò mai più. La cicatrice è il mio promemoria. Ma per un momento hai sentito qualcosa. Un senso di scoperta. Sei sicura che sia sbagliato? Deve esserlo, no? O non sarei stata punita? Dove posso trovare il calderone? Io dico che non dovresti farlo. Descrivimi il posto che dovrei evitare. Sei davvero astuta, ma non tanto da ascoltare il mio monito, vedo. Bene, ora sei grande. Non posso fermarti. La morte è a nord di qui, oltre le scaglie rosse, sul fianco di una montagna. Ma ricorda, io ti ho avvertito. Beh, non è più una marginale. Eccola qui. L'hanno nominata cercatrice. Vieni ragazzi. <ride> di certo Vieni, non si schiena sta schiena facendo dritta. più caldo. Non pensavo... Hai il no. marchio no. della cercatrice. Le sentinelle ti hanno visto. Sei tu, Marea. Varla dice che sai la strada per Meridiana. A Meridiana. Recati a ovest. Ma i soldati cargia ti fermeranno ancora prima di arrivare. Che ci provino. No, intendo che c'è un forte dei Karja che protegge il passaggio da est a ovest. Si dice che l'abbiano bloccato per paura delle macchine corrotte che infestano la terra sacra. Se distruggo le macchine corrotte, riapriranno la frontiera? Penso di sì. Non ho audaci da assegnarti. Non ho chiesto aiuto. Vorresti ripulire la valle da sola? Con il mio arco? Per il tuo bene, spero che tu ci riesca. Quindi a ovest troverò il forte dei Karja e dall'altra parte meridiana? Sì, i Karja lo chiamano Torre Giorno, nei pressi del villaggio desolato. Quale villaggio desolato? Una volta aveva un nome, ma non ha più importanza. Sono nata lì. Cos'è successo? La guerra. I Karja lo distrussero nei loro giorni rossi. Avevo 15 anni, ma riuscì a scappare. Ad altri andò peggio. I Nora si rifugiarono qui, a Corona della Madre, e dovettero rinunciare alla valle. Perfino con la guerra alle spalle, consideriamo la valle una specie di barriera fra il dominio e la terra sacra. Quanto sia diffusa la corruzione? L'ho vista nelle macchine in cima alla valle e corre voce di macchine corrotte anche a sud. Qualsiasi cosa sia non contagia solo le macchine, brucia la carne e infetta i feriti. Le macchine corrotte hanno punti deboli. Il fuoco sembra più efficace che con le macchine comuni. È già qualcosa. Solo la Dea può rimuovere questa maledizione. A meno che non scopriamo la fonte e la fermiamo. Le matriarche hanno parlato. Possiamo solo combattere e pregare la Dea. Corona della Madre difende il confine della Terra Sacra. Ci sono tanti stranieri? Sì. Non qui nel villaggio, certo, ma nella valle più avanti. Dopo la guerra, gli stranieri sono stati ammessi nella valle e ora in ora possono fare affari con loro. Si tratta di una specie di limbo, non è terra straniera e non è terra sacra. Potresti visitare raduno dei cacciatori. È poco più di un mucchio di rifugi e tende squallide, ma viene usata come base d'appoggio. Sembra un posto dove potrai scoprire di più su Meridiana. Allora sei tu a capo delle difese? Corona della Madre sa difendersi. In guerra è sopravvissuta a 15 assalti e ha respinto tre invasioni. Resisteremo. Vivere nella gloria del passato è un modo per farsi uccidere. Forse non lo sai, ma ho vinto anch'io la prova anni fa. Come te ero piuttosto indietro e ho cercato una scorciatoia. Ho vinto a malapena, ce l'ho fatta con una caviglia rotta. Questa non è la prova, Marea, è la realtà. Non hai capito? Farmi stanziare in questo luogo. è stata una mia richiesta. Il premio per la vittoria. Vivere nella gloria del passato non uccide. Ma se succedesse, andrebbe bene. Dovrei andare. Va bene. Fa attenzione là fuori. Spero che troverai quello che cerchi. Ah, uh, dovevamo saperlo. Che gli infedeli già avrebbero pensato Ora a Ora fa male, ma mi renderà pensato. chiuso i confini. Combatteremo. Sei la cercatrice. Prima eri un'emarginata. Il mio squadrone è stato… Hai affrontato gli assassini, vero? Quelli che hanno attaccato alla prova. Tu hai salvato molte vite. Avrei voluto salvare tutti. Allora… Sei… Fin dove hai inseguito gli assassini? Dove vuoi arrivare? Sei preoccupato che lo squadrone sia stato sterminato? Ci sono cose peggiori che essere uccisi. Che cosa faceva il tuo squadrone? Dopo la prova eravamo così arrabbiati. Volevamo vendicarci. E quelle macchine corrotte hanno lasciato delle tracce. Le abbiamo raggiunte al tramonto. Abbiamo sfogato tutto il nostro odio. Ma nel buio e nel caos... Non potevo vedere tutto. Sono fuggite e, e sono rimasto da solo. Sono tornato qui, ma il mio squadrone è... Lo squadrone è... Sparito. Cos'è peggio che essere uccisi? Io... Io non sono come te. Non potrei mai vivere da emarginato. Temo che i miei amici siano finiti nelle rovine. Non posso andare o sarò esiliato. Ma non posso nemmeno abbandonarli. Dimmi che cosa vuoi. Parla chiaramente. Trovare i miei amici. Eravamo così entusiasti di affrontare le macchine che non ci siamo accorti di aver raggiunto il ciglio delle rovine. Sei una cercatrice. Puoi entrare a sete del demone senza problemi. Ti prego, abbi pietà di noi e non dire niente a nessuno. Di questo non dovrai affatto preoccuparti, credimi. Vedrò cosa posso fare con i tuoi amici. Ignorate, Me ne ricordiamo. La madre ci ha abbandonato. Non possiamo sperare nella salvezza. La prossima volta ricorderò le parole delle madriacce. Non possiamo sperare nella salvezza.